Mi trovo nella stanza che era stata all'inizio di Paolo Borsellino e poi quando il collega si trasferì su domanda alla propria Repubblica di Marsala con l'incarico di procuratore, l'ho occupata io. Entrare in questa stanza, trovarmi qua, suscita in me ricordi, da un lato dolorosi perché Paolo non c'è più, ma dall'altro lato positivi, perché ho avuto quindi l'onore, il grande privilegio di poter lavorare nelle stanze di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone, due mostri sacri, e due persone che hanno onorato questa nostra terra. Il mio ricordo particolare è come ho conosciuto il dottore Borsellino, l'ho conosciuto in una lettica dell'ospedale, dopo la strage del consigliere Chinnici doveva essere operato, lui mi venne a trovare in ospedale, lui per farmi coraggio fece fermare l'infermiere e non si è accorso, magari non capì perché io ero a torso nudo e perché quell'esplosione mi aveva fatto gonfiare le, lo spostamento d'aria mi aveva fatto gonfiare i polmoni, quindi l'avevo molto indolenzito, non potevo respirare. Lui non sapendolo, per farmi coraggio, con la sua mano sul petto e mi fa coraggio, ma in realtà in quel momento gridai come un ossesso perché mi fece tanto male. Paolo era un uomo di un grande carisma di una fede cristiana incrollabile, molto parte della vita e della famiglia. E poi era candidato questa sicilianità come espressione di vicinanza alla terra che gli avevo dato i Natali. Era come un padre, perché al di là di quel discorso che mi ha fatto sentire Quel dolore lui se l'ha portato dietro per tanto tempo, quindi in un certo qual modo mi voleva ripagare per quello che mi aveva fatto sentire. e Faceva di tutto per coinvolgermi, anche conoscere la sua famiglia. E Un giorno prese un foglio di uso bollo, ne strappò un pezzo, ancora lo tengo qua, e scrisse il borsellino il numero di telefono, e Marina Longa, dice dottor Borsellino che cosa devo fare? Gli dice tieni, devi venire a Marina Longa così tu conosci la mia famiglia e la mia famiglia conoscerà te. Qua ho scoperto che padre meraviglioso era il dottore Borsellino, Manfredi aveva comprato una tavola del surf e proprio quella domenica gli venne in testa di dare lezione di surf a suo padre. Noi lo guardavamo e faceva l'atletico. La prima risalita aveva una certa forza, la seconda un po' di meno, la terza, la quarta, la ventesima non ce la faceva più, ma sorrideva sempre perché doveva fare il padre di famiglia e doveva giocare con suo figlio. Non è diventato un esperto e cose varie. Poi arrivata alla cinquantesima caduta eh, Manfredi se ne è accorto che era veramente stanco, aveva i capelli davanti agli occhi, ma sorrideva sempre e poi finalmente si andò a riposare. Quella fu una, una delle più belle domeniche della mia vita. Paolo Persignino era lecciosità, preparato, molto attento, eh, ma questa sua imprevedibilità dava eh, un senso particolare di vivacità quando ci incontravamo eh, tutti assieme. Lui amava tanto scrivere a macchina ed era velocissimo e quando noi la sentivamo ticchettare quella macchina da scrivere dicevamo in dialetto ci sono cose da rompere, cioè ci sono cose da rompere o era un mandato di cattura o un provvedimento di rinviare a giudizio. Io mi ricordo che una volta l'aiutai per un mandato di cattura e questo mandato di cattura era composto prima contro cinque persone poi dopo la prima stesura gliela stampai e la portai mi depennò un nominativo mi disse dottor Borsellino questo arrestiamolo pure io glielo aggiungevo lui glielo toglieva poi venne proprio nella mia stanza incavolato e testualmente mi fai Giovanni ma come stiamo giocando questo non lo devo arrestare non funziona così io preferisco tenere un colpevole fuori che un innocente dentro se lo rinvia a giudizio le prove devono reggere anche a dibattimento l'ufficio che figura fa e questo mi ha dato conferma che il dottore Borsellino aveva ragione e faceva il suo lavoro veramente con scienza e coscienza. Una delle cose più tragiche è stato il giorno in cui è stato ucciso il dottore Falcone e quel giorno io ho visto la morte anche negli occhi del dottore Borsellino che lui in realtà è morto anche quel 23 maggio. Aveva perso il solito sorriso ironico e poi avevo saputo anche che veniva da distanza un po' dai suoi figli perché si aspettava che magari poi il distacco sarebbe stato meno traumatico, ma non è così. Per lui è stata una lenta agonia. Io, certe volte lo vedevi uscire da un ufficio all'altro, pensieroso e chissà magari pensava mi uccideranno fra poco, mi uccideranno assieme a miei figli e cose varie. Il dottore Falcone non l'ho visto morto, poi il dottore Borsellino l'ho visto eh, in, via, in via da medio. Ancora c'era la macchina di Vullo che la stavano spegnendo, non me la sono sentita più e me ne sono andato. E la prima cosa che ho detto, onestamente ho detto, finalmente ha finito di soffrire il dottore Borsellino. Dopo le stragi nel 1992, bisogna dire che nulla è stato come prima. Quel lavoro non è andato perso, perché non si è tornato indietro. La gente ha compreso che non è possibile rimanere più fermi in mezzo al guado. L'unica posizione che si può assumere è quella di Rocco Chinici, di Antonio Caponnetto, di Giovanni Falcone, di Paolo Bersino e tutti quegli altri che hanno collaborato in quella meravigliosa stagione che amo riferire la primavera giudiziaria palermitana.